salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video chi vi parla è sempre alessio evangelisti siamo felici di tornare nuovamente con voi anche questa volta abbiamo mezzo improvvisato un video non andremo a fare i video che vi eh, dicemmo la volta precedente se dio vorrà sicuramente presto tardi li andremo a fare in questo video invece tratteremo un argomento che è nato un po' per caso, non mi ricordo quando, se, eh, forse ieri, sì, credo ieri, stavo leggendo la parola di Dio, a un certo punto comincio a leggere Osea e leggendo Osea ho detto ma quasi quasi, quasi quasi, perché non portiamo questa bella profezia su Israele, vedete? Noi abbiamo portato molte profezie sulla fine dei tempi, gloria a Dio, e ovviamente quando si parla della fine dei tempi è impossibile non parlare di Israele. E' eh, come, d'altronde tutto gira intorno a Israele e gli è definito l'orologio di Dio, non a caso. Infatti da quando Israele, ovvero gli ebrei, sono ritornati in Israele, è scoccata l'ora del signore l'ultima generazione descritta appunto in luca capitolo 21 dal verso 29 ma questa è un po un'altra storia eh, spesso si parla di israele delle profezie di israele ma poche volte si parla di questa profezia che sebbene trova eh, riscontro in tantissimi altri passi ma questo passo eh, viene portato molto poco o perlomeno io non ricordo mai di averla sentita non ricordo mai di averla sentita e se, se mai l'ho sentita l'ho dimenticato eh, bene e quindi in questo video andremo a trattare una una profezia molto molto importante e ripetiamo per l'ennesima volta sebbene possiamo dire cose già dette ma comunque non abbiamo mai portato questo passo e io personalmente non mi sembra di aver mai sentito portare questo passo per descrivere appunto quello che normalmente uh, si porta insomma un po' tutti col col coloro che vanno a trattare l'escatologia. Bene, mi, mi preme sottolineare che eh, molte volte... I credenti, siccome siamo consci del fatto che sono diversi i giovani che ci seguite, che Dio vi benedica, cari giovani nella fede, eh, sapete che molte volte i credenti vanno a cercare giustamente l'Apocalisse nell'Apocalisse. Cioè tu apri la Bibbia nel libro dell'Apocalisse per andare a cercare l'Apocalisse. E fai bene, gloria a Dio. È scritto nel libro dell'Apocalisse, beato chi legge le parole di questo libro. Alleluia. Quindi è una beatitudine leggere il libro dell'Apocalisse, ovviamente quello vale per tutti i libri della parola di Dio. Ma attenzione a credere che l'Apocalisse venga circoscritta, ovvero si trovi unicamente che nel libro dell'Apocalisse. Credetemi, c'è molta più Apocalisse nell'Antico Testamento che nel libro dell'Apocalisse, incredibile, noi di questo ne abbiamo già parlato, basta leggere tutti i profeti eh, minori che eh, la maggior parte di loro presentano una descrizione dell'Apocalisse incredibile. Inoltre abbiamo anche l'Apocalisse eh, veterotestamentaria, viene chiamata così, che altri non vuole essere che il libro di Daniele, il profeta Daniele, infatti per capire l'Apocalisse Bisogna leggere contestualmente Daniele e viceversa. Isaia presenta anche molto su questi eh, su questi argomenti e su questi temi. Siccome ci troviamo a un soffio del rapimento della Chiesa, dell'inizio della grande tribolazione, dell'apparizione del personaggio dell'anticristo, infine del ritorno di Cristo con la sua sposa all'inizio del millennio è bene predicare queste cose oggi più che mai senza tralasciare anche tutto il resto insomma si porta avanti tutto gloria a Dio bene è un messaggio rivolto quindi soprattutto alla chiesa ma anche a tutti coloro che magari amano ascoltare la parola di Dio e hai visto mai do dovesse capitare qualche ebreo non so quante persone possibilità ci siano che capiti qualche ebreo anche se qualcuno ci segue da Gerusalemme ma siamo consci del fatto che sono fratelli in Cristo ehm, quindi nati di nuovo no? io parlo proprio di un ebreo che non sia che non abbracci il cristianesimo e chissà quanta possibilità ci può essere e qualora si concretizzi quanti minuti durerebbe a guardare un video del genere, non lo so, vabbè, comunque, Dio lo sa, noi andiamo avanti per la nostra strada e comunque predichiamo, insegniamo, nel nome di Gesù Cristo, Yeshua Hamashia, alleluia. Bene, eh, però se qualche se alle volte ci fosse qualche ebreo, e magari anche giudeo, eh, caro amico o cara amica, ti, ti vorrei far notare delle cose che, eh, che si trovano proprio nel Tanak, Nell'Antico Testamento. Ed è il discorso della grazia. L'Antico Testamento, come lo chiamiamo noi, voi lo chiamate il Tanakh, eh, regge tutto sulla grazia. Tutto, tutto. La grazia è spalmata sull'Antico Testamento. Altro che. E adesso te lo dimostrerò. E, al di là del fatto che adesso andremo a vedere quello che dice Osea in particolare esamineremo il capitolo 3 cioè qui ho, ho la, la mia Bibbia il capitolo 3 va dal verso 1 fino al verso 5 almeno nelle nostre revisioni ora non ricordo nel Tanakh se ha la stessa conformazione perché varia un po' la conformazione non il contenuto ma la conformazione, che è un'altra cosa. E il discorso della grazia, che è, è molto presente nel capitolo 2 e nel capitolo 3 di Osea, ma è presente un po' in tutto, in tutto il Tanakh ebraico. Allora, Israele ha sempre peccato, no? Sempre. Quando noi vediamo no, che Israele nasce no, e viene predestinato, appunto come dicono alcuni, no? Al, um, quelli che sostengono la predestinazione viene predestinato no, a diventare addirittura la sposa di Cristo poi a un certo punto vediamo che se perde per strada quindi così si perde anche questa sorta di dottrina della predestinazione che gli ebrei conoscono molto bene e rifiutano Paolo era un fariseo e rifiutava categoricamente questa dottrina Predestina parliamo di predestinazione nominale è una cosa ben diversa dalla predestinazione in generale, ovvero che la Chiesa è stata predestinata a essere la sposa di Cristo, ma chiunque sulla faccia della terra può entrare a far parte di questa predestinazione e diventare la sposa di Cristo. Quindi se sulla faccia della terra in questo momento si trovano 7 miliardi di persone, tutti e 7 miliardi desiderano entrare in questa predestinazione della Chiesa e diventare tutti a 7 miliardi gli abitanti della terra la sposa di Cristo, la porta è aperta per tutti. Non so se aprire un'ulteriore parentesi e uscire un po' fuori tema sul fatto della pre predestinazione, ogni tanto sentiamo quelli della predestinazione fare domande stupide da capre. Una domanda, proprio la, la classica domanda da capra, recita, «L'anticristo può essere salvato?» Allora molti rispondono «No, non può essere salvato». E allora vedete che c'è la predestinazione. Ma io dico «No». «Ma capre che non sei altro». «Ma ce sei o ce fai?» Scusate il termine. Nella scrittura ci sono le capre e ci sono le pecore. Noi siamo chiamati a essere pecore, non capre. Ecco. Le capre stanno lontane da Dio e vanno contro Dio e contro la sua parola mangiano di tutto le pecore mangiano solamente l'erba buona il buon pasto e quindi si nutrono solo della parola di dio l'anticristo non è nato anticristo l'anticristo non è che dal grembo di sua madre è stato predestinato ad essere anticristo l'anticristo è un essere umano come tu sarà un essere umano ovvero è perché ehm, in questo momento già è sulla faccia della terra deve solamente apparire, e apparirà quando la Chiesa sarà tolta, ma quando quello, quello, non l'anticristo, la persona che diventerà anticristo è nata, è nata, come tutti quanti gli esseri umani, e ha la possibilità di accettare il Signore Gesù ed essere salvato, ma se lui la rifiuta e preferisce seguire Satana, un esempio su tutti, come Anton Lavei, e, se, e diventare come Anton Lavei un sacerdote sa, sa, satanico nello specifico diventare l'anticristo è una sua decisione lui ha il libero arbitrio poi certo una volta superato superato quel limite quando appunto il signore dirà a faraone per questo io ti ho suscitato cioè per questo io non ti ho distrutto ma ti lascio ancora un po' di tempo per fare la mia volontà Entri in quella, in quell'arco, in quell sorpassi quel marciapiede, quella linea di non ritorno e ormai non c'è più niente da fare: il Signore ti dovrebbe uccidere subito e buttarti all'inferno, ma ti lascia un altro po' in vita. Per questo, ma come se a voglia l'uomo che diventerà l'Anticristo prima di, di, di diventare l'Anticristo, lui è un uomo normale, un bambino normale, come tutti quanti i bambini mi risulta che i bambini sono angeli di Dio e vanno in cielo, a meno che non vogliate fare come Agostino. ma Veramente qui stiamo proprio uscendo fuori tema. Quindi, non, cari amici, eh, amici, non lo siete. Comunque, cari signori della predestinazione, legalisti del web, eccetera, eccetera, eccetera, non fate domande da capre. Voi ve la cantate voi ve la suonate. Eh, vi rispondete da soli, ma poi è facile farsi le domande e rispondersi da solo. Dice, molti rispondono sì. No, non, non rispondono sì. Ecco qui una risposta. E noi potremo rispondere a tutte le vostre do domande da capra. Bene, siamo usciti fuori tema. Va bene. Torniamo all'oggetto del presente video. Che non c'entra niente con la predestinazione, eccetera, eccetera, eccetera. Israele... Israele, da, diciamo, da, da quando è nato, che il Signore lo ha chiamato per la sua grazia, perché Israele non è stato chiamato, ecco qui che già vediamo la grazia, il Signore ha detto nell'Antico Testamento, io ti chiamo e ti ho chiamato, non perché tu fossi stato più grande di altre nazioni, migliori di altri uomini, no, no, no, ti ho chiamato, anzi, voi er eravate più piccoli, più insignificanti, quindi ecco qui che noi cominciamo a vedere la parola grazia, ovvero magari non appare il termine grazia, ma appare appunto la grazia, la concretizzazione della grazia. Poi il Signore lo chiama e noi vediamo che subito Israele diventa recalcitrante. Israele ha sempre peccato contro Hashem, contro il Signore, contro Adonai Elohim, sempre lo ha fatto bene. Allora, la domanda del milione è come perdonare i loro misfatti, i loro peccati. Allora, il Signore anticamente escogit escogitò un sistema chiamato appunto il sistema sacrificale. Quindi veniva sacrificata la vittima eh, tramite un agnello, tramite una pecora, tramite una giovenca... Insomma, un animale puro. C'erano diversi animali che potevano essere sacrificati e venivano chiamati i kasher, gli animali kasher o gli animali puri. Mentre invece gli animali impuri non, non potevano temperare a, queste, a questi ruoli, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo. Ora però noi sappiamo che un animale non vale più di un uomo. Quindi come può un animale che vale meno di un uomo salvare un uomo? Cioè non ha, non ha logica, non ha senso, ma è chiaro che quel Signore ci voleva a tutti noi comunicare, insegnare qualche cosa e la risposta a questo quesito noi cristiani la troviamo nel Nuovo Testamento. Ma adesso siccome gli ebrei non utilizzano il Nuovo Testamento, vi risponderemo direttamente con il Tanakh, con l'Antico Testamento, e vi ci facciamo arrivare utilizzando solo l'Antico Testamento, senza entrare nel Nuovo Testamento e vi dimostreremo come lo stesso Antico Testamento dimostra queste cose. D'altronde, gli apostoli, i primi discepoli, facevano così perché il Nuovo Testamento non esisteva. Quando, esiste, quando Paolo, da Tarso, predicava, non c'era il Nuovo Testamento, non esisteva. Il Nuovo Testamento verrà dopo la morte, appunto, dei primi apostoli e i primi discepoli. Uno su tutti, Luca, che pur non essendo un apostolo, comunque scrisse una carta, appunto, l'Evangelo di Luca, e così via discorrendo. Lo stesso eh, libro agli ebrei, okay? eh, non sappiamo se chi l'abbia scritto, ovvero se l'abbia scritto eh, Paolo o forse Apollo o forse chissà chi. Bene, quindi noi vediamo che gli animali non possono, da un punto di vista razionale, eh, lavare i peccati di chi che sia forse tu mi, mi dirai non mi basta questo perché per me invece è possibile ok ora io ti dimostrerò ulteriormente che non è possibile è solo con l'antico testamento e che si tratta di grazia allora i sacrifici di animali non solo non possono lavare i peccati dell'uomo ma addirittura non possono cambiare il cuore dell'uomo non possono cambiare ehm, l'anima dell'uomo, non possono innestare amore per la parola di Dio. Infatti, anticamente, gli ebrei, che erano e sono ancora oggi il popolo di Dio, anche se non sono salvati per, questi, per questo, ma quando accetterete Cristo allora entrerete nella salvezza, ma in questo momento non lo siete, tranne chi lo ha accettato, pochi, anche se in questo ultimo frangente de della fine dei tempi, state sempre più aumentando. Ma adesso veramente non vogliamo uscire del tema un'altra volta, eh, gli, ehm, gli animali non potevano mettere amore, i sacrifici per gli animali e tutto questo non poteva cambiare il cuore dell'uomo, non potevano far nascere l'amore nel cuore. Del, Dell'ebreo, del popolo di Dio, e infatti, perché si peccava anticamente? Perché non si amava Dio. Perché dice il Signore: che mi ama fa la mia volontà, mi sembra giusto. Non chi mi dice il Signore: Signore, ma chi fa la mia volontà. Questo vale non solo per noi, ma vale anche per voi. Quindi, gloria a Dio, eh, tutto questo. Non poteva cambiare, non poteva mettere amore nel cuore del, dell'antico credente, dell'ebreo. Non poteva. Ma mica è finita qua. Noi vogliamo far finta invece, far finta, proprio è una follia, è una pazzia, non è così. Però per un attimo vogliamo sognare, proprio fantasticare. Vogliamo far finta che invece gli animali i sacrifici degli animali, potevano fare questo, ovvero ti potevano cambiare il cuore, ti potevano mettere il desiderio di amare Dio, ti potevano cancellare i peccati, e così via discorrendo. È successo che a un certo punto un certo re di Babilonia, Nabucodonosor, tramite il suo generale Nebuzaradam, voi questo lo sapete molto bene, è entrato in Gerusalemme. E ha distrutto il tempio da quel momento voi venite deportati in babilonia passate una marea di anni in babilonia e poi l'ultima parte la passerete in persia finché non finiscono i 70 anni profetizzati da geremia quindi che cosa succede che tutto questo si è concretizzato proprio per il peccato, altro che il peccato non esiste. E allora perché i castighi di Dio? Se il peccato non esiste, perché Dio castiga il suo popolo? Come si chiama trasgredire la legge di Dio? Se il peccato non c'è, se noi facciamo finta di credere, di leggere, eh, di credere a quello che c'è scritto, altro che se non c'è peccato, quindi non andate dicendo aberrazioni. Quindi a un certo punto si compiono i 70 anni e il Dio decide di riportarvi a Gerusalemme e di ridarvi il tempio, il secondo tempio. La domanda del milione re. Facendo finta che questi sacrifici di animali potessero lavare i peccati e potessero rigenerare il cuore, com'è possibile che voi dopo 70 anni senza stare col Tempio, di conseguenza senza fare un solo sacrificio di animali, voi siete tornati e avete dessi, mantenuto il desiderio, quelli che lo hanno mantenuto, di ritornare, di rimpatriare, in una terra arida, deserta, difficile, piena di guerra, per ricostruire il secondo Tempio, chi ha messo in voi quel sentimento? Chi ha lavato i vostri peccati? <coughs> chi vi ha perdonati? In virtù a quale sacrificio? Se gli animali non c'erano più? <coughs> Questa è la domanda del milione. Ecco qui che noi possiamo vedere <coughs> che quando inizia a parlare se ne va la voce sempre. È un guaio. E vabbè, ormai chi ci segue lo sa. E una prassi, un giorno diventerò muto. Sper speriamo di no, e così via. Vabbè, questa è un'altra storia. Bene, ehm, quindi, perché è successo tutto questo? Per la grazia, la grazia di Dio noi la vediamo. <coughs> la vediamo in questo momento ci vorrebbe un po di grazia per la mia gola ma questa è un'altra storia ok mo mi è venuto pure il singhiozzo è la fine oh, viene pure il diluvio così <ride> smetto da fare sto video che amarezza costa voce benissimo car cari amici eh, quindi la ulteriore domanda del milione è, passano gli anni, insomma, poi c'è la famosa diaspora di Tito e nell'anno 70 d.C., come dite voi, della nostra era, venite cacciati via da Israele e da lì, insomma, voi non tornate più fino al 1947-48. E... Perché siete stati cacciati fuori? Siete stati cacciati fuori a causa dei vostri peccati, che adesso vedremo un po' in Osea. Cos'è che vi ha fatto ritornare dopo duemila anni, che non avete avuto e ancora oggi non avete il Tempio? Non avete i sacrifici, non potete fare i sacrifici, lascia stare quello che fanno quei quattro samaritani che stanno lassù. Ma il mondo ortodosso non fa questo. E quindi chi è che vi lava i vostri peccati? Quale cosa vi ha fatto ritornare in Israele dopo duemila anni, circa? Non è stata forse la grazia e la misericordia di Dio? Qual è il vanto? Quale vanto? È scritto in Romani 3. Romani 3, ve lo voglio leggere, ho qui la Bibbia davanti. Allora, eccolo qua, Romani 3. Allora, Romani 3 dovrebbe essere verso 27. Dove dunque il vanto? Egli è escluso. Per quale legge? Delle opere no, anzi per la legge della fede, come è scritto che il giusto vivrà per fede, in Abba che è scritto questo. Noi dunque concludiamo che l'uomo è giustificato per fede senza le opere della legge. E infatti era ed è impossibile anche se i rabbini di oggi dicono al contrario, vivere la legge. In modo perfetto, senza peccare, lo dimostrano tutti a tutta la parte sacrificale, che è lunghissima, ha una infinità di precetti, gloria a Dio. Bene, allora e eh, vogliamo aprire la navigazione virtuale. Allora, navigazione virtuale. allora pazienza perché prima non mi ero preparato ok ecco ok allora in questo momento siete con noi apro un attimo la pagina internet eccola qua ok allora <coughs> allora andiamo a prendere un attimino osea osea allora osea 4.6 anzi ah, sì. osea 4 osea 4 eccolo qua, allora facciamo un po' più grande, ok, perfetto. Allora, ossia 4, praticamente se voi lo leggete, ok, ehm. il mio popolo, il mio popolo, Israele, qui parla di Israele, domanda... Il, il suo legno, il suo bastone, gli dà avviso, perciò che lo spirito delle fornicazioni fa traviare, essi vanno a fornicare sottraendosi al Dio loro. Notate come la fornicazione, il peccato, l'adulterio, eccetera, eccetera, è uno spirito, sono, sono demoni veri e propri. Nel, nel, nel verso 6, oltre ad essere ovviamente uno spirito, il nostro spirito, ma è anche uno spirito esterno. Comunque, il mio popolo, dice, il mio popolo qui parla Israele, perisce per mancamento di conoscenza. Quindi voi, voi in quel mentre, qui siamo intorno all'anno 700, avanti Cristo, o prima dell'epoca comune, dell'era comune, come dite voi, non avevate alcun tipo di conoscenza di Dio, anzi, è scritto che voi, voi ebrei, in quel mentre avevate sdegnata la conoscenza e il Dio vi sdegnò. E poi dopo, quando foste cacciati fuori, che cos'è che vi fece ritornare? Se non che la grazia di Dio, perché non c'era so, neanche il tempio. Quale sacrificio po potevate fare per cancellare i vostri, i vostri peccati? Ovviamente, mi preme sottolineare che questo qua, manca il mio popolo perisce mancanza di conoscenza non vale solo per gli ebrei di allora e ovviamente anche di oggi ma vale anche per la chiesa attenzione in questo caso ci troviamo davanti a una realtà che ha una doppia valenza poi a qui eh, allora qui dice perciò che il signore ha una lite con gli abitanti del paese perché non vi è né verità né benignità, non vi è conoscenza alcuna di Dio in tutto il paese, non fanno altro che spergiurare, che mentire, che uccidere, furare, commettere adulterio, sono straboccati, un sangue tocca l'altro, assassino, e il paese appunto farà cordoglio. Quindi, cari, cari, cari amici ebrei, voi potete vedere, come vi siete sempre ribellati a Dio, sempre, sempre, sempre. Con, e con quale ancora oggi? Guarda, ti, ti dirò una cosa ancora ulteriore. Se tu sei ebreo e in questo momento non ti trovi in Israele, sei sotto peccato, perché voi avete il comandamento della Lia è un comandamento l'ebreo ha il comandamento della e chi non fa lia sta trasgredendo la legge di dio quindi quale giustizia vi è in voi non vi è giustizia quindi tutto quello che il signore vi dà non è per opere buone, non è perché voi mettete in pratica la legge, perché che tu sei ebreo ti trovi qui a Roma o a New York o ovunque sia o a Buenos Aires dove c'è una grande comunità o in Francia eccetera eccetera e metti in pratica la legge di Dio, il nostro libro, il Nuovo Testamento, dice che chi avendo messo in pratica tutta la legge va a trasgredire un solo comandamento ha trasgredito tutta la legge e questo vale anche per voi e chi scrisse quello fu un ebreo e il cristianesimo fino a prova contraria l'avete inventato voi inventato viene da dio però noi parliamo un linguaggio che voi possiate capire comprendere o no o stiamo dicendo cose strane quindi, che voi vi trovate qui in Italia, eh, in, in Germania, in Francia, in Argentina, in Messico, negli Stati Uniti, e dite di mettere in pratica tutta la legge, eh, beh, ma voi non la state mettendo in pratica, perché la parola di Dio parla di alià. Il vero sionismo è quello biblico. E già ne abbiamo parlato di questo in un altro video, di che cos'è il, il vero sionismo, che cos'è. Il vero sionismo non è quello che è nato nel 1800, eccetera, eccetera, eccetera. Il vero sionismo è lo spirito che l'Eterno ha messo nel cuore di ogni ebreo di amare la terra di Canaan e di ritornare nella terra di Canaan. E con tutto ciò che voi vi trovate in questa condizioni e Dio vi ha fatto ritornare in Israele, in terra di Israele, vi farà ricostruire il Tempio che sarà il terzo Tempio, per quale merito? Che non ne avete, come nessun uomo sulla faccia della terra ne ha, per quale merito? Nessuno, grazia, si chiama grazia, si chiama misericordia, e come si entra in questa misericordia? Come si entra? Attraverso, se è misericordia, non si può entrare in questa misericordia, non si può abbracciare questa misericordia attraverso opere, altrimenti se opera è opera non è misericordia. E quindi come si entra in questa misericordia? Attraverso, come si abbraccia la misericordia? Attraverso la fede. È scritto questo a voglia. Il giusto vivrà per la sua fede. Tu lo sai dove è scritto in abaco? o oh no? Eh sì, cari amici, che voi lo vogliate o non lo vogliate accettare, questa è la parola di Dio, questo è il Tanakh. Caro mio, te l'ho fatto leggere in italiano, puoi prendere i testi originali e leggertelo, ce l'abbiamo pure noi i testi originali, caro amico ebreo. E cari amici e fratelli che ci state ascoltando gloria a Dio bene quindi allora se il peccato se il peccato non esiste se il peccato non esiste e la grazia non esiste che senso ha la paraduma eh? che senso ha la parà aduma cioè la giovenca rossa di numeri 19. Abbiamo fatto un video, ve lo vogliamo mostrare, così se lo volete andare a cercare ci potete andare. Allora, andiamo qua. Allora... Allora, questo è il diciamo il nostro il nostro canale di YouTube. Voi che ne so, andate qua, state qui, qui c'è cerca, mettete Giovenca Rossa, Giovenca Rossa. Ok. Giovenca Rossa, eccola qua, la Giovenca Rossa. Questo è il qui qualcuno che c'ha no, caricato. Allora, Giovenca Rossa fine dei tempi, ricostruzione terzo tempio di Gerusalemme. Benissimo. Ok. Questo è il video, ci cliccate e potete guardarlo. Diciamo cose cose molto, insomma, importanti. Ok. Perfetto. Quindi, se il peccato non esiste, se la grazia non esiste, che senso ha la Giovenca rossa? La paraduma? Che senso c'ha? Parà Giovenca, aduma rossa. Che senso c'ha? Che lava i peccati di chi riceve l'aspersione, ma va a contaminare chi fa l'aspersione. Proprio quello che ha fatto Cristo. Cristo ha lavato i peccati di, degli altri, però a sua volta si è contaminato dei peccati degli altri, non dei propri, degli altri, se li ha caricati. Voi dite che la paradoma è il misterio, è quel comandamento che non si capisce. Ovvero, eh, sì, è, vel, eh, è quel precetto che non si capisce, che si fa e basta. Noi lo capiamo. Bene, allora Osea 6.6 eh, Osea 6.6 6.6 Ok, dice Io gradisco benignità e non sacrificio e il conoscere Dio anziché olocausti 6.11 ancora porrà giuda nelle piante in te quando io ritrarrò di cattività il mio popolo qui il signore sta annunciando che lui ritrarrà di cattività il suo popolo c'è un problema però in questa asserzione che quando osea ha fatto questa profezia il popolo non era in cattività quindi dio qui sta profetizzando due cose la prima è che ci sarebbe stata una cattività la seconda è che sarebbero tornati dalla cattività cos'è che ha fatto tornare gli ebrei dalla cattività? la grazia è facile da capire ma difficile da accettare bene allora, vogliamo passare un po' a quello che è l'oggetto centrale di questo video ed è, sì, inizieremo non, non dal capitolo 3 ma dal capitolo 2. Allora, dite ai vostri fratelli Ami e alle vostre sorelle Ruhamah. Ok? Allora. Qui ci sono due parole che vengono tratte direttamente dal originale. Quindi, se c'è un ebreo, sicuramente ha già capito il significato. Allora, am, ok? Am che cos'è? Am Israel, popolo. E poi abbiamo un suffisso pronominale di tipo 1, che è i, io, mio. Quindi, ammi, perché qui ci, ci sarebbe in dagesh, ammi, che cos'è? Mio popolo. Quindi dite ai vostri fratelli, ok? A mi, popolo mio, e alle vostre sorelle, Ruhamah viene da Raham. E che significa? Grazia, misericordia, mi è stata fatta. Mm. Ancora... Se io vado qua, mm, no, meglio fermarci. Ok, allora, quindi noi vediamo ancora, eccolo qua, Osea 3. Quindi noi ve, ve, vediamo, abbiamo visto che in Osea, se, se tu ti leggi tutto quanto Osea, potrai constatare, tu potrai vedere che in Osea veramente c'è da mettersi le mani nei capelli, così come un po' in tutta quanta la parola di Dio. Da come Israele peccava, peccava, ripeccava, i principi di Israele peccavano, appare sempre, soprattutto Osea è indirizzato a Efraim, quindi al Regno del Nord, perché Efraim era la tribù principale no? e lì Ivi si trovava a Samaria e quindi era l'epicentro di Israele del Regno del Nord, ma non solo, comunque viene messo, viene chiamato in causa anche eh, Giuda, gloria a Dio e quindi di conseguenza anche Beniamino, quindi eh, noi vediamo che Osea presenta un, um, un discorso altamente peccaminoso e il Dio rimprovera a più non posso questo popolo e pur nonostante tutto abbiamo letto in Osea capitolo 2 il verso 1 che a me lo chiama il mio popolo ruhamah misericordia ti sarà fatta in poche parole questo sta dicendo e in Osea capitolo 3 lancia una profezia su tutti gli ebrei su Israele che fa veramente alzare i brividi alti così, e la vogliamo leggere. E come sempre noi leggiamo nel nome del Padre, nel nome del Figlio, e nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. E dice, poi il Signore mi disse, va ancora, ama una donna. Quindi qua presenta una similitudine, nel senso che, questo è successo per davvero ma vuol dare un insegnamento e dice il signore la quale essendo amata dal suo marito si adultera secondo che il signore ama i figli di israele quindi lui praticamente gli sta dicendo da eh, prendere una donna che poi insomma era una donna da poco conto ma ovviamente poi la donna si, sì, se leggiamo tutto il contesto, si sì, separava e tutto quanto, eccetera, eccetera, eccetera. E secondo che il Signore ama i figli di Israele che sono adulteri. Perché sono adulteri? Noi a un certo punto vediamo che fornicavano con Baal Peor. Essi riguardano ad altri di amano le schiacciate d'uva, io adunque mi acquistai quella donna per 15 cicli d'argento per un omer e un letec di orzo e le dissi rimantimi così per molti giorni. Quindi era una donna che non aveva più il suo marito e quindi si dovette poi separare da quella vita corrotta che faceva, perché era un'adultera. Infatti, ecco qua, dice non fornicare non maritarti ad alcuno, quindi praticamente non è che il Signore sta dando o rilasciando il nulla osta a un suo figlio che in questo caso è Osea per andare a meretrici. Non non è così. Non si può fare questo. Semplicemente il Signore gli ha detto a un profeta che era molto umiliante di prendere una donna che in verità questo non si, fare, non si poteva fare perché una donna che aveva lasciata, eh, che viveva una vita dissolubile, una vita di peccato, non poteva essere presa in, in moglie. Però il Signore in questo caso fa una eccezione, fa una eccezione per mostrare lo Stato, la condizione deprovole del proprio popolo. Di am israel quindi di tutto il popolo di israele ovviamente però a condizione che questa donna poi si purificasse non fornicasse anche perché poi i figli di israele fornicavano con questa donna invece di fare giustizia perché per queste situazioni addirittura c'era la lapidazione pensate quindi pensate come era corrotto in quel tempo israele e quindi osea riceve l'ordine di indicare alla donna di non fornicare, di non maritarsi ad alcuno, e poi gli, dice, gli disse io altresì aspetterò dietro a te. E poi qui lancia una tremenda profezia. Ok. Visto che lo stato di Israele è così deprovevole da essere paragonato a una donna adultera, ecco qui, no? Israele... Non è né uomo né donna, è una nazione, eppure viene paragonato a una donna adultera. Ecco qui che mi fanno sorridere quelli che vanno facendo video dicendo che lo Spirito Santo è la parte femminile di Dio, quando non sanno neanche il significato del termine «genero». «Genero». Il termine «genero» okay, non ha, è, ha un significato ben preciso, ben preciso, ok? Il genere può essere maschile e femminile, ma non per questo essere donna. La casa, il genere della casa è femminile, ma la mia casa non è una femmina. E così è lo spirito, e così è Israele. Israele, anche se viene paragonato a una adultera, non è una donna, è un popolo. Un'altra cosa. Ma lasciamo stare adesso. Perciò che, ecco qui la profezia, visto che la condizione di Israele era così deprovevole, okay, il Signore gli dice, perciò che i figli di Israele se ne staranno molti giorni senza re. Ok, molti giorni senza re. Se ne staranno, scusate un po' che voglio vedere un attimo una cosa, perché... Osea comincia con la parola del Signore che fu indirizzata a Osea, figlio di Beri, ai Didi i re sono Uzzia, Acaz, niente meno, e di Ezechia, re di Giuda. Ai Didi di Geroboamo, Geroboamo siamo al nord, siamo in Israele, Geroboamo, figliuolo di Josias, re di Israele, infatti. Quindi. La dinastia dei re è durata tantissimi anni, gloria a Dio. Poi a un certo punto questa dinastia finisce, ma andiamo piano. Molti giorni senza re e senza principe e non solo, senza sacrificio. Quindi qui sta dicendo, gloria a Dio, che... Però io mi sono perso un pezzo, perché vorrei, mettere il cap vorrei cominciare dal capitolo 2, dal verso 16. Perché dal verso 16 dice il Signore, prima di dire questo, in quel giorno, quando noi leggiamo in quel giorno, in quel tempo, sta parlando della fine dei giorni, dei nostri giorni. Zaccaria usa molto in quel giorno. Gioele usa molto in quel giorno, in quel tempo, parlando proprio degli ultimi giorni. In quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più Baal mio. Quindi, qui quando dice in quel giorno, sta dando la data, cioè gli ultimi giorni, e io torrò via dalla tua bocca i Baali, quelli che non saranno più ricordati per i nomi loro. In quel tempo anche questo, in quel tempo, in quel giorno, in quel, insomma, si riferisce agli ultimi giorni, farò che av ehm, avranno patto con le fiere della campagna, con gli uccelli del cielo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dice, io ti sposerò in eterno, qui ci sono promesse di rigenerazione. E in virtù a cosa vengono fatte queste promesse che se leggi Osea si può vedere che il peccato gli usciva da tutti i pori a Israele. È la grazia. Ti sposerò in giustizia, in giudizio, in benignità, in compassioni. Anzi, ti sposerò in verità e tu conoscerai il signore avverrà in quel giorno che io risponderò dice il signore risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra la terra risponderà al frumento al mosto all'olio queste cose risponderanno a Israele e io me la seminerò nella terra avrò pietà eccolo qua di lo ruchamà lo è negazione ruchamà è grazia misericordia quindi avrò pietà di no grazia di senza grazia dirò allo a me, cioè non popolo mio quindi no, dirò a chi non ha eh, non ha grazia e a chi non è popolo mio dirà tu sei il mio popolo e gli mi dirà mio dio Ecco qui che le vostre stesse scritture presentano il discorso della grazia, della misericordia, la salvezza per la grazia tramite la fede e non per le opere della legge. Torniamo al capitolo 3. Quindi il capitolo 3 ci capovolge, ci metteci catapulta in questo contesto che è il contesto degli ultimi giorni e voi lo sapete bene che siamo negli ultimi giorni e quindi quando noi abbiamo letto perciò che i figli di israele se ne staranno molti giorni senza re senza principe senza sacrificio senza tempio sta dicendo e senza statua senza efod e senza idoli voi siete stati quasi duemila anni in queste condizioni poi i figli di Israele ricercheranno di nuovo il Signore Dio loro. In virtù di cosa lo ricercherete? In virtù del sionismo, uno su tutti. C'è quel sentimento che avete conservato per duemila anni dentro i vostri cuori e non l'avete perso. Cos'è che ve l'ha fatto conservare? Cos'è? Dice Dio. In virtù di cosa? In virtù di cosa che la maggior parte degli ebrei sono atei? Avete riformisti, conservatori, ultraortodossi, ortodossi, caraiti, c'è cioè un minestone che non finisce più, altro che mettere in pratica la legge. Chi mette in pratica la legge? Nessuno. E allora in virtù di cosa avete conservato questo? In virtù della grazia di Dio. Tutto è per grazia e tutto è per fede. Poi i figli di Israele ricercheranno di nuovo il Signore Dio loro. E Davide loro re, Davide loro re, parla della dinastia messianica. E con timore si ridurranno al Signore alla sua bontà nella fine dei giorni. Che profezia tremenda! Qui è stato profetizzato che Israele sarebbe cessato, ovvero l'avrebbe cessato di risiedere nella loro terra, che il tempio sarebbe cessato, che il sacrificio sarebbe cessato, Altrove dirà sempre in Osea che per la ribellione dei vostri cuori, per il vostro peccato, io toglierò i leviti, i sacerdoti, e loro smetteranno di offrire, di portare avanti il sacerdozio. Tutto è per grazia. Qui viene profetizzato, altrove ancora dirà che eh, sa, sarete eh, scacciati in tutte le nazioni abiterete in mezzo alle nazioni e sarete come il nulla in mezzo alle nazioni infatti che gli ebrei sono diventati ricchi e potenti eh, l'ultimo secolo e mezzo per, per eh, questi 2000 anni per la maggior parte dei casi quasi il 100% degli ebrei salvo rari casi eravate insomma persone eh, povere eccetera eccetera eccetera poche po anche se ci sono stati sempre ebrei che hanno ricoperto ruoli di prestigio nelle corti eccetera eccetera ma la maggior parte del popolo è sempre stato un popolo povero isolato e di poco conto come è stato detto dal Signore e attenzione noi siamo pro Israele, noi vi amiamo e vi benediciamo eh? attenzione se seguite tutti i nostri video ma proprio perché vi amiamo, vi stiamo predicando queste cose, perché chi ama dice la verità e annuncia la verità. Quindi qui c'è una profezia tremenda, e sempre in Osea, al capitolo, però lo voglio aprire una pagina a fianco, ecco qua, apriti qua, ok, 6, 6.2, eccolo qua qui dice che in due giorni qui sta parlando di voi degli ebrei in due giorni egli ci avrà rimessi in vita al terzo giorno egli ci avrà risuscitati e noi vivremo nel suo cospetto un giorno sono come mille anni mille anni per il signore sono come un giorno due giorni sta dicendo che in duemila anni lui li avrà rimessi in vita e al terzo giorno cioè nel millennio perché da quando è venuto Cristo, sono passati duemila anni, adesso deve entrare il millennio e il terzo giorno, gli ebrei saranno risuscitati, risuscitati? La scrittura chiama scrittura, la scrittura spiega la scrittura. Ezechiele capitolo 37 parla delle ossa secche e di Israele che risuscita. In questo momento Israele è risuscitato nel corpo, ma non ha ancora lo spirito. Quando appunto il Signore soffiò eh, e disse che, che lo spirito entrasse in quei corpi che erano risuscitati, ma non avevano lo spirito. Oggi Israele è risuscitato come nazione, ma non ha lo spirito, è morto. Tremenda profezia, tremenda profezia. voi ebrei state per assistere a un mega risveglio in mezzo di voi un mega risveglio l'unico che sta per assistere a un mega risveglio non è la Chiesa la, la Chiesa va incontro sempre via più all'apostasia è Israele che va incontro al risveglio ma questo risveglio avver, eh, avverrà durante il peggiore giorno di tutta l'umanità chiamato il giorno del Signore, la grande tribolazione. E nessuno di voi potrà scampare da quel giorno se non accettate Gesù Cristo come personale Salvatore e lo confessate, e non come molti rabbini che hanno riconosciuto Yeshua come Hamashia ma non lo stanno confessando. E quindi quando suonerà la tromba, saranno rapiti? Da quello che io comprendo dalla Bibbia no, perché la Bibbia dice che chi avrà creduto e confessato. Se te lo tieni qua dentro, che si vergogna di me, dice il Signore, io mi vergognerò di lui. Tremenda profezia. Molte capre ci sono nel web, tra cui i gnostici, i satanisti, i massoni, tutta questa gente qua che va predicando aberrazioni, non sa niente, si mette a segna Bibbia. Ci stanno capre che dicono che, che, ne, che ne so, voi siete ebrei, le sapete queste cose, se ci state guardando, che le vocali le hanno messe i masoreti quando già esistevano nel 1000 a.C. con Re Davide e la legge era stata appena data da circa 250 anni che amarezza e se vanno a mettere a insegnare a questi dicono queste capre che le, le profezie non dimostrano che c'è Dio e che questo è Dio ma infatti credessero pure a queste favole perché come si sono avverate tutte queste profezie si avvererà pure la grande profezia che nell'ultima ora prima della grande tribolazione il Signore Gesù suonerà la tromba e la Chiesa sarà tolta e allora inizierà la grande tribolazione e morirà quasi tutta l'umanità e non come dicono alcuni apostati di scappare in Sud America quando in Sud America succederà anzi succederanno delle catastrofi ma l'apocalisse parla chiaro dice che tutte le città del mondo saranno distrutte tutte le montagne del mondo saranno distrutte tutte le isole del mondo saranno distrutte tutte le nazioni del mondo saranno colpite, tutti i credenti saranno uccisi tutti tutti Leggi apocalisse 13 non seguite questi ciarlatani gloria a dio E quindi su 7 miliardi di persone moriranno più di 6 miliardi e mezzo. Non si sa quante poche persone rimarranno quando Gesù tornerà. Quando Gesù tornerà per instaurare il suo millennio e questo terzo Tempio sarà distrutto un'altra volta. Come facciamo a saperlo? Molto semplice è scritto che in Gerusalemme ci sarà un terremoto megagalattico dove ci saranno 7000 morti e ad aggravare questo quando il Signore tornerà, tornerà sul Monte degli ulivi, il monte si squarcerà in due sai che fine che farà questo Terzo Tempio? sarà distrutto ancora un'altra volta e poi lì inizierà tutto, una nuova vita, un millennio come, come non, non ci fu mai sulla faccia della Terra un'epoca così, eh, salvo il periodo dell'Eden, ma quella è veramente un'altra storia. Tremenda profezia per i nostri amici ebrei che vogliono continuare a indurire il proprio cuore e a non accettare la parola di Dio state seguendo il Talmud quando il Talmud lascia molto a desiderare su tanti aspetti ma veramente noi non vogliamo mettere troppa legna sul fuoco leggete la parola di Dio e quando parla un rabbino giudicate se questo è un rabbino predica correttamente secondo quello che è scritto nel Tanakh e non che andate a vedere il Talmud il Talmud va bene quello che è biblico ma quello che non è biblico non va bene non perché lo abbia detto un rabbino deve essere per forza biblico tutto dobbiamo giudicare questo è stato il video eh... Allora, aspettate che non riesco a chiudere. Ok, perfetto, l'ho chiuso. Questo è il video, non so com come, come sia venuto, non so se sono riuscito a spiegarmi e se sono riuscito a trasmettere il messaggio importante della parola di Dio ci troviamo veramente a un passo un, ri... un soffio da che il mondo in un attimo in, in un batter d'occhio cambierà veramente questo è scritturale in un batter d'occhio cambierà altro che bene cari amici video improvvisato fatto così d'amblè come diciamo a Roma più veloce possibile speriamo che questo video sia di aiuto, di edificazione, leggete la parola di Dio, leggete l'Antico Testamento anche, vedete come leggendo la parola di Dio si possono scoprire tante cose, e... leggete la parola di Dio, leggete l'Antico Testamento, leggete i profeti minori, è importante, ci sono tante profezie, c'è tanta Apocalisse, non trascurate il nuovo testamento la bibbia è importante tutta se siete nuovi nella fede prima iniziate con il nuovo testamento prima giovanni piano piano e, e niente grazie per averci seguito fino qui con voi come sempre è stato alessio evangelisti se il signore vorrà ci si vede al prossimo videoprogramma. programma shalom